Hai deciso di andare ai Caraibi per il tuo viaggio di nozze, ma ti senti spesso dire sempre le solite classiche isole come Repubblica Dominicana, Cuba e ultimamente va di moda Aruba. Attenzione, io non ho nulla contro queste isole che comunque sono bellissime, ma magari tu sei alla ricerca di qualcosa di più autentico, qualcosa di più inusuale, dato che comunque si tratta del tuo viaggio di nozze. Allora io oggi ti voglio dare le delle mie top 5 isole dei Caraibi più inusuali e autentiche ma lo scoprirai subito dopo la sigla. Ti confesso che per me stilare questa classifica è stata davvero dura perché i Caraibi ci sono un sacco di isole ancora autentiche tutte da esplorare ma passiamo subito alla numero 5 la mia isola preferita è Barbados è un'isola colorata frizzante di divertimento e non a caso è la patria appunto della cantante Rihanna cui tu pensa che a Providencial, che è la capitale, hanno addirittura dedicato un'intera via dedicata allo shopping. Al numero 4 troviamo Saint Lucia, questa piccola isola vulcanica Tutta verde, non a caso guarda anche la, le acque che ho notato rispecchiano di color verde, proprio per me rimane l'isola dello smeraldo. Al numero 3 troviamo Grenada, è l'isola delle spezie, ma è un'isola talmente naturale che devi per forza fare una escursione per andare a visitare le cascate, eh, la vegetazione sicuramente lì puoi fare delle escursioni all'insegna dell'avventura al numero 2 io sono rimasta a bocca aperta quando ho visto Anghilla questa piccola isola con queste meravigliose e lunghe spiagge di sabbia bianca la, la sabbia è talmente fine che sembra di camminare sulla farina ma attenzione al numero 1 rimangono le isole di Turks and Caicos sono delle isole con dei colori dell'oceano, ragazzi, che sono ti rapiscono dall'azzurro al blu turchese, una barriera corallina meravigliosa. Io non le considero ovviamente come la laguna della Polinesia, ma se tu non ti puoi permettere di andare in Polinesia, credimi che Turks and Caicos ti lascerà a bocca aperta. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, mettimi un like e continua a seguirmi iscrivendoti al mio canale. A presto, ciao!